Come, come etichettare dei poligoni che sono in relazione con altri poligoni. La relazione in particolare è una relazione uno a molti. In questo caso, come vedete qua, ho realizzato dei poligoni, sono, questo è il primo poligono, questo è il secondo poligono e questo è il terzo poligono, che fanno parte del layer foglio. All'interno di ogni foglio poi ho realizzato delle particelle, come vedete qua. Qua ce n'è una, qua ce n'è un'altra, qua ce n'è un'altra. Quindi in questo primo foglio ricadono tre particelle. Nel secondo foglio altre tre e nel terzo due. Ogni particella ha questa caratteristica, questo campo che si chiama destinazione, l'ho chiamato destinazione, si può chiamare descrizione, qualsiasi nome. Come vedete sono tutte e tre diversi. Quindi questo, questo è A, AA, A, questo è BB, B, questo è CC. Nel secondo foglio invece abbiamo AA A e AA, A, quindi sono due particelle che hanno la stessa destinazione, mentre la terza è diversa. Nel terzo foglio abbiamo due particelle con stessa destinazione, come vedete, CC e C, CC. Bene, il quesito è questo. Il problema che vogliamo risolvere è questo qua. Queste due particelle... Queste due layer sono in relazione uno a molti, quindi foglio e layer padre particelle e layer figlio, cioè per ogni foglio vi sono più particelle. Infatti, se apriamo la tabella attributi del foglio, abbiamo 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, mentre il, le particelle, come vedete, sono più di uno, sono 8, quindi queste tre che ricadono qua dentro... Infatti se le seleziono queste tre, sono queste tre. Quindi il campo unione è ID, ID. Queste tre ricadono qua. Bene, il quesito, il problema, è il seguente. Come etichettare solo il foglio prendendo, eh, prendendo i dati da particelle. E in particolare vogliamo un'etichettatura in modo tale che ci raggruppi le aree in funzione del, di questo campo che io ho chiamato destinazione, AABBCC. Cioè facciamo vedere, in questo caso, vedete qua, questo è A, e A, questo me lo deve raggruppare e sommare i valori, questo ce n'è uno solo, quindi rimarrà. Qua sono tutte e due CC, quindi me le deve sommare. Qua sono tutte e tre diverse, questo è diverso, questo è diverso, questo è diverso, quindi qua devo avere tre linee che mi dicono A ah, questo valore, B, B questo valore, eccetera, eccetera. Come fare questa etichettatura sfruttando la relazione? Questo per ottenere un totale, per ottenere il totale, quindi la somma di tutte queste tre aree all'interno, basta utilizzare la funzione di aggregazione relation aggregate e eh, con questa semplice Funzione di aggregazione ci permette di calcolare queste tre aree. Ma se volessimo, come ho detto all'inizio, che mi raggruppi questo con questo, la funzione di aggregazione da sola non basta, o meglio, occorre creare un altro layer che io ho già fatto, ho, chiamato, ho utilizzato i Virtual Layer. Nel Virtual Layer, praticamente cosa faccio? Non faccio altro che raggruppare per destinazione. Cosa che non si può fare nella, nelle relazioni. Non posso raggruppare nelle relazioni. Perché il raggruppamento è già insito e utilizza come, eh, come, campo di, come campo per raggruppare il campo unione. Queste due ho detto sono relazioni: sono in relazioni in funzione di un campo di un ID e quindi la funzione relate aggregate usa il group BY del campo id, non posso utilizzare un altro campo quindi per ovviare, per bypassare questo problema io creo un virtual layer il virtual layer è un, come dice la stessa parola, è virtuale e la bellezza di ciò è che è un semplice script, vedete non esiste un vero layer fisico, è tutto in memoria quindi se io cambio uno dei due layer in automatico cambia questo e quindi come vedete qua da questo semplice script dove vedete faccio, metto in join foglio particelle eh, e raggruppo come vedete qua raggruppo per destinazione faccio questo e ottengo quest'altro layer di passaggio che chiamo virtual layer questo qua come vedete eh, in output ah, è lo stesso l'ho aperto due volte in output, come vedete, nella id1, id1 significa... l'id1 è questo, questo primo, questo primo foglio, questo primo poligono, 1. Come vedete, è ripetuto tre volte perché sono tre, 1, 2 e 3. ok Nel secondo, che è questo nel secondo che è 2 2 ci sono due volte perché due volte perché un destinazione a è presente due volte quindi lo somma infatti 1 è 42 per 2 è 64 mi dà 406 e l'ultimo ne ha 2 due però li somma assieme molto semplice quindi fatto ciò ora io devo creare due relazioni una relazione sfruttando eh, il virtual layer e un'altra, quindi la prima relazione è tra foglio e virtual layer, la, la seconda relazione per ottenere un totale, ricordate di questo, per ottenere i totali tra foglio e particella. Quindi se vado sul progetto, vedete qua ci sono due relazioni, la prima relazione è tra virtual layer e foglio, la seconda relazione è tra particella e figlio. Quindi la seconda relazione mi dà un valore totale, mentre la prima relazione posso raggruppare, o meglio, ho raggruppato secondo la destinazione. Quindi, fatto ciò, non mi resta altro che eh, etichettare. Infatti, io già l'ho fatto. Se spengo questo e accendo il foglio, vado su eh, Etichette, questo lo tolgo da qua, vado su etichetta, attiva etichetta, ecco qua, vedete cosa compare qua. E innanzitutto commentiamo e poi vi faccio vedere, se attivo pure questo, come vedete, queste sono tutte e tre diverse, A, B, B e C, C. quindi ho tre linee A, A B, B, e C, C, e qua sotto la terza, eh, o la, la quarta linea, C'è cioè questa qua, questa ultima, è la relazione 2, sia qua che qua. La relazione 2, come vi dicevo, vi dà un totale. Mentre le prime linee, le prime righe di etichetta, cioè questa qua, riguardano la relazione 1, dove io, o dove io sfrutto il virtual layer. Infatti, se vedete, qua sono tutte e tre diverse. Qua ci sono questi due, infatti AA406 e così via. Come ho realizzato questa etichetta, andiamo a vedere, non vi spaventate, è tutta qua. Il SUP è quella che all'inizio, io faccio comparire qua SUP, poi utilizzo la funzione RELATE AGGREGATE, la prima relazione REL, che è tra il foglio e il virtual layer. Nel virtual layer ho, fatto, ho sommato, ho raggruppato e anche sommato per destinazione, Infatti, è, ho chiamato il campo area in chilometri Tut, quadrati. Tutto il resto è tutto, oh, diciamo così, abbellimento. Qua ho messo dest per destinazione, che è questo. Eh, poi, qua, chilometri quadrati, questo qua, eccetera, eccetera. Questa linea qua con il doppio pipe, mi serve per, eh, per tirare questa linea qua sotto, e se vedete qua sotto, poi faccio un'unione, perché il doppio pipe serve ad unire, c'è cioè il subtotale, relash aggregate, l'ho utilizzato di nuovo, questa volta è con la relazione 2, e questa volta gli dico di sommare, somma che cosa? La superficie. Per questo mi dà il totale. Molto semplice. Ecco qua.